Ciao! Allora, oggi sfogliamo insieme l'album numero 2 del libro She che è valido fino al 12 marzo del 2019. Intanto, super novità perché è uscita la nuova linea correttiva dell'Anti-Age Global e c'è una super promozione perché acquistando la crema giorno si ha il scontato del 40%, il trattamento è sempre della stessa linea, quindi questa è una super promozione. Poi abbiamo comunque sia i set per la festa dei papà, i set per la festa della donna, la promozione del correttore più il fondotinta assieme e il set dei bagno schiuma. Quindi davvero ci sono tantissime novità e promozioni e direi di iniziare subito a sfogliare l'album. Eccoci qui, dunque questa è la prima pagina con il sommario. Vediamo adesso, eccola qua la novità, la nuova linea dell'Artis Global è una linea correttiva perché corregge in profondità tutti i segni dell'età e comunque perfeziona l'incarnato possiamo vederlo intanto eccola tu tutta la linea eccola qua allora la promozione che vi dicevo la crema giorno acquistando la crema giorno al prezzo di 24.95 che si può avere la crema antietà quella classica oppure quella per la pelle secca il secondo prodotto è scontato del 40% quindi possiamo scontare il 40% e quindi scegliere col codice rosso la lozione attivatrice ecco, o se no il siro che è Supra Essence e con un contagoccio davvero per erogare la giusta quantità e questo eh, lo sto provando e mi piace davvero tanto oppure eccola qua, l'antimacchia concentrato per attenuare le macchie della pelle oppure il trattamento illuminante per gli occhi che è davvero un ottimo prezzo ultimo, eccola qua, la, la crema antietà comfort per la notte acquistando la crema giorno si ha col 40% quindi usando il codice rosso l'altro trattamento da stessa linea scontato veniamo ora all'altra promozione perché ci sono i set abbinati di correttore e fondotinta allora partiamo con i correttori che comunque sono sempre questi tutte le colorazioni e si scelgono con il codice rosso Il fondotinta invece i set sono diversi quindi il primo è il correttore più fondotinta in crema, e i fondotinta in crema sono questi, e si possono scegliere tranquillamente con eh, quello della colorazione che si preferisce, altrimenti si ha, ah, questo non ve letto, 19,95, oppure il set sempre correttore più fondotinta, dove c'è il fondotinta questo, quello per la giovinetta radiosa, a 24,95 con il correttore illuminante sempre della linea giovinetta radiosa, scegliendolo col codice rosso. Troviamo ora un'idea, un set per la festa del papà, dove il set è 19,95, il SOS Rasatura Perfetta, che comprende la trousse, la salvietta viso, poi la schiuma da barba, il balsamo dopo barba e il trattamento idratante 3 in 1. È davvero carino come è set. Altra promozione eccola qui, il bagno a doccia, due bagno a doccia a 6,95€. Tra tutte le profumazioni, il primo col codice nero e il secondo col codice rosso, e ci sono davvero tutte. Voi considerate che ognuno è un 400 ml, quindi è davvero una buona promozione. Vediamo ora i set, eccoli qua per la festa della donna: il primo è questo della linea Purcal Mill con il gel detergente più il 2,11 detergente tonico a 9,95 oppure il set delle creme mani. Dove troviamo la crema Mani Ultra Nutriente più la crema Mani Sublimatrice Maglie e Unghie? A 6,95 E questo era tutto l'album. Allora, Abbiamo sfogliato tutto il catalogo. Come sempre, vi ricordo che qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi per le informazioni e per gli ordini. Sempre qui sotto c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato PDF così potete tranquillamente sfogliarla con calma su tutti i vostri dispositivi multimediali e non mi resta che augurarvi buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Levero